Non fa freddissimo qua, devo dirti sono io che sono piuttosto freddoloso ma comunque l'umidità, il mare, la notte soprattutto la temperatura scende anche a 13, 14, 12 gradi e quindi le case non sono dotate di caloriferi o termosifoni ma hanno di solito una stufa si chiama salamandra e ci metti dentro la legna e scalda benissimo la casa specialmente se è piccolina come la mia quindi oggi è il giorno della legna, l'avevo quasi finita erano già due o tre giorni che l'aspettavo finalmente è arrivata adesso bisogna scaricarla metterla a posto nel ripostiglio e c'è un bel lavoretto da fare Põe um no monte, na rua, um ah. no monte que não está ali Só... Ah, ah livre? Livre, pó O é para que seca Pois estou a dizer, na rua, Sim? Um monte assim Sim? Ah... A areja, er... faz sol A precipitada da ela fica sempre úmida Ah... E assim está sempre livre Quando está perto da coisa, a gente mete a burguela Eu estou sempre bem. a dizer, bota para dentro a abreviada. É porque a gente diz, ô Luís, isto aqui em cima, este pessoal é assim, a gente quer a lanha, é hoje, é hoje, amanhã, mas é seca, sabe que úmida, vá para trás. Isso é isso assim, a, a, a lanha está agora aqui na rua, chove, a páquina lá caiu, a corre, Brrr. mas depois o vento, vem vento, né, seca, porque a madeira também na chupa ficar. logo. Ah, não, ah, seca, ah, seca, seca. Mas a gente depois põe os sempre a abreviada e lá, se eles porque... têm a abreviada na garagem, sim. sempre tem ar, vento dentro e tudo. E seca. E agora está seca. Messa a posto bene la legna Adesso non ci resta che... Che ci resta? Eh, abbiamo una bella fametta, Nino eh, Vogliamo mangiare qualche cosina Ci vorremmo mettere qualcosa sullo stomaco Capita puntino l'opportunità per parlare di contenuti di valore Perché se sì, io prendo tre cibi così a caso che potrebbe avere chiunque nel suo frigorifero Quindi del tipico salamino portoghese, eccolo qua Si chiama Salsiccion Reggio Appare buono ed è molto buono Poi cosa abbiamo? Una barattolo di maionese Che roba è? Vianezza Com'è? Una cacata Tanto la vendono solo quante non non ci può capitare. Vengono gli ospiti, se non bevono la birra, che gli dai? Una bella Coca-Cola! Eccotela qua. Bene, dice dove vuoi arrivare, Robin? Voglio arrivare che sai, io, insomma non è che eh, mi prendo tutto quello che mi danno io mi piace sapere, capire, faccio un sacco di domande e quindi quando uno si occupa di nutrirsi, di mangiarsi dovrebbe domandarsi quando compra delle cose che stanno dentro delle buste di plastica delle lattine oppure dei barattoli che cosa ci hanno messo dentro? Perché queste non l'hanno raccolte per terra. Non l'hanno staccate da dei rami. E quindi cosa ci sta dentro? C'è qualcosa che potrebbe farmi del male? E tutti quanti da quando siamo piccoli abbiamo visto che se ci interessiamo andiamo a leggere le etichette di questi prodotti, ci stanno tutta una serie di cose di cui noi non conosciamo bene la provenienza, la tossicità, ma ci sono anche dei codici precisi che vengono messi, soprattutto per i coloranti. C'è sempre quel E232, E344. Ma che vogliono dire? Chi è E232? Chi è? e 344 sono miei amici o sono dei veleni nascosti dentro delle sigle e quindi eccetelo qua un contenuto di valore veramente che spacca si chiama Dizionario Codici E ed è un contenuto di valore gratuito disponibile sia in carta stampata sia online in formato digitale cosa c'è in questo bel contenuto di valore qua? ci sono tutte le informazioni che tu vorresti poter avere su quei famosi codicini la di prima perché basta che tu vieni qua e guardi ci sono elencati tutti i codici dall'e101 fino all'ultimo che non so qual è e1521 per ognuno come vedi sulla colonna di destra c'è chiaramente indicata una letterina di riferimento con un asterisco o un altro simbolino. Che vogliono dire? Se tu scorri fino all'inizio trovi la leggenda che ti dice in maniera chiara e precisa ogni letterina che cosa significa e che cosa significano anche quell'altro simbolino e l'asterisco. Quindi, fammi andare a prendere per esempio la nostra amica qua che ogni tanto ci spariamo. Che ci sta dentro di buono? Io vedo un E338. Allora, sai che faccio? Io vado a prendere qua il contenuto della leva di Archimede, vado a E338. E, e che ti trovo scritto a E338? Acido fosforico, lettera di riferimento D. Andiamo alla leggenda. È una lettera alta, non è una A, non è una B, non è una C, è una D Forte sospetto di tossicità La maionese come stiamo messi? Che ci sta dentro sta maionese? Allora, vedo che c'è un E305, un E415 E ci sta anche un E202 e un E211 Andiamoli subito a vedere Allora e202 è una e va bene E211 benzoato di sodio No no no no 415 gomma axantano Gomma xantano è un C quindi Attenzione prodotto sospetto E asterisco vuol dire Proibito in uno o più paesi extraeuropei Cioè qualcuno si è preoccupato e ha fatto anche delle leggi per vietarlo Quindi Morale della favola! Fuoco si può vedere? Allô? Hey! Questo è un esempio fantastico di contenuto di valore gratuito. Non si paga niente. Me lo porto sempre con me e siccome sono curioso, vado a vedere che cosa mi metto dentro l'organismo. Eh? La leva di archimede grande!